Ok ragazzi, salve a tutti, bentrovati sul mio canale, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi, se vi piace il video mettete un like, se volete le novità selezionate la campanella. Siamo qua oggi per fare questo video, per quanto riguarda delle novità che ho fatto nel mio impianto sapete che chi segue il mio canale sa che è sempre un'evoluzione, quindi ogni video ci sarà qualcosa di nuovo e in questo caso andremo a vedere l'installazione eh, di pannelli mh, solari quindi l'ultimo passo diciamo verso il, eh, il camper eh, no gas quindi eh, senza l'ausilio del, del GPL questo è l'ultimo passo perché in realtà poi più di questo insomma eh, non posso fare perché ho finito totalmente gli spazi sopra il tetto per, eh, per i pannelli quindi eh, dovrò darmi una gammata. detto questo andrò a togliere eh, l'ultimo utilizzatore che era il forno a gas più che altro ho tolto già il, il forno a gas sul consiglio eh, di un iscritto che mi aveva fatto notare che magari quello spazio poteva essere utilizzato anzi se avete qualche idea nei commenti ben venga idee costruttive quindi se avete delle idee da applicare sul, sul camper fatemelo sapere, mi fa piacere detto questo ho provveduto a togliere il forno a gas che era qua e ho fatto un lavoretto discretamente estetico ho realizzato questo mobile un po particolare dove andrò poi ad applicare la friggitrice elettrica in, in opzione al, al forno elettrico perché il forno lo usiamo pochissimo e poi comunque i forni elettrici meno di 2000 watt è difficile trovarli e non mi piace stressare troppo l'impianto Questo è il lavoro che ho fatto, come vedete, questo era l'alloggiamento del, del forno a gas che ho provveduto a togliere, ho rifatto tutto il contorno nuovo, eh, questo praticamente, come vedete, la profondità era molto di più, prima arrivava profondo più o meno come questo, ho sfruttato tutta la profondità fino alla parete perché perché eh, praticamente qua dietro in, quel, in quello spazio che c'è qua eh, c'era la canna fumaria che portava via sia il frigorifero precedente e trivalente che i fumi del diciamo la combustione del, del forno a gas quindi avendo tolto tutto ho ostruito sopra la diciamo l'uscita eh, dei de fumi che è praticamente un fungo che hanno tutti i camper con, eh, con questi dispositivi dove eh, è prevista l'uscita del, eh, della combustione avendo tolto praticamente mh, quel fungo sopra mi sono trovato ad avere più profondità utilizzabile e detto questo vi porto di sopra con me ok ragazzi questo è il pannello che è arrivato questi sono gli attacchi li vediamo insieme music licensing reimagined questi sono gli attacchi ad angolo poi dopo li vedremo bene sono quattro e questo invece è il pannello playlist i music licensing reimagined Eh, è un tipico monocristallino 110 watt niente ora saliamo sopra lo portiamo su e vediamo di installarlo eh, provvederò a smontare questo quindi verrà tolto e verrà chiuso in modo da poter usare questo spazio per un pannello solare che già ho ordinato monocristallino perché poli cristallini piccoli non è facile trovarli Comunque, eh, come ho spiegato la differenza in un altro video, diciamo che in realtà non è fondamentale per quanto riguarda i campi. Quindi andrò ad installare un altro monocristallino da collegare insieme a questi. Questi sono due da 100 watt, diventeranno praticamente tre. Questo sarà da 140. E li collegherò in parallelo, quindi eh, il vantaggio diciamo, sarebbe meglio se era uguale, ma si trovano poi ha aumentato un pochino più la, la quantità di latte. procediamo a smontarlo e intanto prepariamo tutto per montare il nuovo pannello allora questo va rimosso e era stato già riparato quindi in realtà avevo già rimesso la vetroresina perché era curato quindi andrà necessariamente sostituito L'unica cosa cercherò di toglierlo in di toglierlo soltanto con le viti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 Ok ragazzi, non so se si vede, questo è il tubo del forno, e la, la, la botola dietro è aperta perché ha la reazione del vecchio frigo trivalente, quindi ora provvederò a pulire bene tutto, a mettere il tubo all'interno dove poi verrà rimosso quando toglierò il forno e a chiudere praticamente tutta questa apertura in modo tale che non ci sia più infiltrazione di aria da sopra e sia più isolato termicamente. Inserirò all'interno un po' di isolante e poi chiudiamo tutto. ok diciamo che sostanzialmente abbiamo fatto è bello pulito andrò ad acquistare una lastra di alluminio da poter posizionare sull'apertura in modo che che venga chiusa per bene chiuderemo anche questa parte qua e metterò qualcosa per coibentare un pochino la termica ora costruirò una dima su questo foro per poterci mettere in coibentante ho deciso poi di metterci ecco. direttamente il polistirolo per tutta questa altezza qua quindi praticamente andrò a riempire questo sigillarlo e poi mettere un coperchio sopra per ulteriore sigillatura. Intanto procediamo con la misurazione della Tima. Ok fatto questo verifichiamo, andiamo a prendere il polistirolo e lo tagliamo ok prendiamo la forma ok ora provvederemo a tagliarlo e con una cosa che ho costruito qualche anno fa che ho recuperato in magazzino è un arco fatto con un, un cavo un filo diciamo di acciaio anzi è un filo di ferro con una batteria un interruttore una lampadina per vedere quando è acceso una cosetta molto semplice però è comoda per tagliare il polistirolo ok ho recuperato anche questo pezzo di questo pezzo di plexiglas l'ho tagliato e adesso lo andrò a forare per poi sigillarlo, ovviamente andiamo su e procediamo col lavoro. Ok, siamo qua, abbiamo tutto quello che ci serve, proviamo la DIMA. andiamo ad applicare il polistirolo lo mettiamo un po' a forza in modo che si adatti meglio al foro io poi ovviamente andrà sigillato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 ok è stato fatto diciamo la chiusura ora tirerò il sigla flex intorno avendoci messo un peso l'avevo forato perché pensavo di metterci le viti però in realtà che non c'è necessità quindi evito di forare ulteriormente il camper se non serve music licensing reimagined una bella pulita Ok andrò ad utilizzare quello nero perché ce l'ho avanzato e per le rifiniture questo nero non si usa perché effettivamente rimane proprio nero quindi non è bellissimo. Con il bianco ci andrò a fare eventualmente le rifiniture, le sigillature esterne ed andiamo ad applicare subito i nostri angoli nei segni che avevamo precedentemente fatto. Ok, fatto questo, preparo già la filatura esterna da poter collegare poi a questo pannello qua. Andranno in parallelo. Ok, ora andiamo a cablare due pezzetti di filo con i connettori MC4. Integrerò direttamente nel connettore che andrà al positivo il diodo di blocco per fare in modo che la corrente non torni... Al pannello e fatto questo allora, andremo questo. a finire di collegarlo e faremo tutte le prove Fissiamo anche la canalina per farla muovere, giusto due gocce. ok <coughs> anche i cablaggi sono fatti ora ci sposteremo di là e andremo a vedere per i collegamenti ok andiamo a provare le tensioni Ora sta tirando fuori 23 volt, quindi perfetto il valore nominale. Andiamo a vedere il valore di cortocircuito, anche se il sole comunque c'è poco. Proviamo. Ora sta tirando fuori sul negativo. e mezzo ottimo visto che è sera praticamente ok ragazzi il video finisce qua spero il contenuto di questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like se volete vedere le novità selezionate la campanella e se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi perché a me fa molto piacere ciao a tutti e al prossimo video ragazzi ciao